Eh, lo scopo di questo corso, è, mi sono preso qualche appunto, è proprio quello di eh, condividere un'esperienza di tutti questi anni, anche in base a quello che sta arrivando dalle altre parti del mondo, eh, ma anche darvi proprio strumenti pratici. E, quindi il loro significato, la priorità di intervento da un approccio molto semplice fino a un'interpretazione avanzata per il medico. Eh, noi mm, vi, vi avviso che e vi informo che l'8 settembre a Bologna, il 9-10, ci sarà congresso e corso internazionale, verranno verranno in Italia il presidente della Sewell Bank, Marco Sten, eh, Pellerino che è uno dei più grandi esperti dell'utilizzo di S-Drive, eh, Raja e il grande Raja e, eh, e Esteban Peiro che ha l'esperienza nel, nella clinica dell'utilizzo di S-Drive con il Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, tutti gli atleti, gli sportivi, eccetera. Quindi al di là dell'impiego, come sapete, di S-Drive, in tutte queste, quello che già sapete, c'è anche un'applicazione importante per eh, ottimizzare la performance. Eh, qui l'otto abbiamo deciso di fare, volevamo fare una riunione in lunigiana, Adesso ci stiamo ancora pensando, dire venite nella bellissima Lunigiana. Stiamo insieme una giornata. Però, visto che abbiamo questa opportunità di fare 8, 9, 10 tutti insieme, ma decidete voi. O la facciamo in Lunigiana al fresco, nel verde insomma, d'estate fa caldo, <ride> la facciamo a luglio primi di luglio, oppure la facciamo l'8 settembre a Bologna. E decidete voi, ecco, anche insomma penso che. Eh, si possa tranquillamente decidere anche in base alle vostre esigenze. Se vi piace più stare con noi qui in Lunigiana una giornata e mezzo oppure facciamo quel giorno l'8 settembre a Bologna. Eh, abbiamo eh, poi inviate casi clinici. Adesso stasera ne sono arrivati qualcuno ne prenderò in esame eh, tre, forse quattro, vediamo dai tempi. Eh, non vogliamo farmi andare a letto a mezzanotte, anche se ne varrebbe la pena di stare qui tutti insieme a confrontarci e condividere questa grande opportunità. Eh, vi ricordo 27 e 28 giugno, corso online sulla nutraceutica e sull'impiego di eh, ci saranno quattro ore del dottor Bartolomeo Legrini il, 20, il 28. 27 tutta nutraceutica applicata, eh, miceli, iorio, Marco, poi Marco. ci saranno casi con portellessa, Marco. eccetera. Per piacere, se potete, chiudete i microfoni. Altra cosa che, di cui vi volevo eh, informare è che, ehm, questo corsi, questo corso del 27-28, costa, eh, mi sembra 100 euro più IVA, per i possessori di S-Drive solo 50 euro più IVA, 50%. Però, insomma, ne vale la pena. Eh, ve lo metto a disposizione, naturalmente a suoi costi, perché eh, costa anche gestire tutto il discorso, però per voi a 50 euro più IVA. Eh, però iscrivetevi, perché mi hanno detto, non lo dire, no, 50 euro, non lo dire, sì, 50 euro più IVA per, tu per tutti quelli che hanno S-Drive, lo faccio più che volentieri. Eh, la formazione è fondamentale, secondo me. Eh, non deve essere gratis, perché tanto, se no, nessuno lo apprezza, il gratuito, e <ride> eh, eh, no, non va bene, e quindi ognuno deve dare il suo contributo alla causa. Eh, quindi 27 e 28 vi ho detto questa cosa. L'altra cosa di cui vi voglio informare è che stiamo, sta partendo la scuola di alta formazione a ottobre, rivista con un approccio veramente clinico importantissimo, con tutte le branche della medicina. Eh, stanno facendo un lavoro straordinario i, insomma, i responsabili scientifici. Eh, chi ha, es chi ha già partecipato alle altre scuole ha il 50% di sconto, eh, perché questa è la regola che abbiamo sempre fatto per tutti. Quindi chi ha partecipato alle scuole di alta formazione ha il 50% di sconto. E, e invece per i possessori di S-Drive naturalmente c'è anche uno sconto, mi sembra, del 20, 30, 40%, una cosa del genere, per i possessori di S-Drive. Mm -hmm. <coughs> Altra cosa di cui vi devo informare, perché se no me ne scordo, congresso a Rimini eh, Wellness il 2 giugno, 2 giugno ve l'ho mandato. Il 4 maggio sarò a Milano all'evento Padel organizzato dalla campionessa Mara Sant'Angelo. Il 20 maggio sarò a Milano con un congresso straordinario divulgativo, vabbè, quello politico, mi hanno chiesto di parlare di S-Drive per l'utilizzo nel mondo della prevenzione. E... Ecco, questo corso, penso che in questo corso abbiamo una grande responsabilità, mi sento una responsabilità di potervi dare eh, il meglio che posso per supportarvi, eh, un approccio semplice, tenendo conto che ci sono anche appunto quelli che hanno acquistato l'S Drive da poco e quindi bisogna dargli delle basi e quello ci tengo. Eh, direi che stiamo lavorando a un progetto. Progetto che eh, ci ha visto sempre più eh, protagonisti nel capire che S-Drive è una responsabilità perché fa delle cose e riesce a eh, mappare eh, dei, delle informazioni importantissime eh, in fase di prevenzione, di supporto, di consigli, ma soprattutto anche per il medico che lo sa utilizzare. Eh, vogliamo iniziare da una sorta di bussola per chi dice come faccio a orientarmi eh, no, nel mondo di S Drive? Beh, S Drive, eh, come dice sempre Bartolomeo, dottor Allegrini, eh, ti fa pensare ma ti mette anche in discussione e ti, ti dice guarda studia perché abbiamo veramente bisogno di eh, di avere una, un approccio, di una mentalità aperta, di metterci in discussione tutti per capire sempre di più i vari collegamenti. Eh, eh, penso che il report S-Drive sia proprio una sorta di, eh, sì, di bussola, ma anche di opportunità di unire i puntini, no? tra la biofisica, la biochimica, la clinica, la fisiologia, la fisiopatologia, eh, l'impatto ambientale che non ne tiene conto ancora nessuno, i mitocondri, la disfunzione mitocondriale, le carenze di ossigeno, le intossicazioni, i vari problemi a livello di gastrointestinale, i problemi cardiocircolatori, i problemi immunitari e collegare queste varie aree, un approccio clinico integrato per il medico ma nei consigli anche, anche per migliorare la qualità della vita delle persone, penso che sia Qualcosa di straordinario, un sogno, perché quando 24 anni fa iniziai con il self-food, mi prendevano per matto. Poi oggi ci sono pubblicazioni scientifiche pubblicate. Lo stesso è capitato con S-Drive 6-7 anni fa, mi prendevano per pazzo, mi dicevano che ero un folle. E oggi abbiamo non eh, solo S-Drive, è in 70 paesi nel mondo. Abbiamo della clinica importante, delle testimonianze importanti. Naturalmente è come un coltello, il coltello alcuni lo usano per dare delle coltellate, altri ci, ci, ci spalmano il pane, quindi è un paragone sì, un po' eh, forte, però bisogna saperlo usare come tutte le cose. Va usato per quello che fa S-Drive. Non possiamo pensare a ah, uno strumento di diagnosi, la diagnosi la fa il medico. Eh, eh, è uno strumento in più che poi il medico o chi per esso utilizzerà S-Drive per eh, poi andare ad approfondire certe aree nel, nel, eh, nelle varie tematiche secondo le sue esperienze, la sua professionalità. Quindi S-Drive è un vera, una vera e propria bussola. Adesso, se voi mi permettete... Eh, iniziamo con un veramente un piccolo ABC, ma eh, credetemi facciamo veramente veloce, poi passiamo subito ai casi, anche comunque abbiamo tempo. sono Anche perché qualcuno mi ha detto per piacere aspetta un pochettino di più. Allora poi dalle nove in poi inizieremo a fare la critica. Eh, guardate, questo è la parte che alcuni di voi hanno già visto, altri probabilmente hanno fatto finta di vedere non hanno mai letto perché non c'è mai il tempo, vi capisco però alla fine questo è un documento ufficiale della Selwell Bay quindi il documento ufficiale quindi a volte dico no no ma io lo leggo così, io lo leggo come mi pare, eh, io penso invece che dovremmo ah, mh, ascoltare i consigli di chi ha ideato l'S-Drive e i consigli di chi ha ideato il report. Nei prossimi appuntamenti ci sarà anche Marcus Stanton che verrà a aiutarci nella formazione. Allora, partiamo da questo presupposto. È inutile che continuiamo a parlare delle, delle cose che, che conoscete benissimo. Un approccio clinico integrato dovrebbe prevedere la conoscenza di tutti i fattori che interferiscono con la salute di una persona, a cominciare dalla disfunzione mitocondriale, dalla carenza di ossigeno, dalla disfunzione endoteliale, dall'acidosi, dal mesenchima, tessuto connettivo, dal sistema gastrointestinale, cardiocircolatorio. E... Eh, potremo il sistema immunitario, il, il ruolo del, del, del microbiota, del cui abbiamo un grandissimo esperto che mi onoro di avere tra di noi e, e che saluto, Guido Marini. E, e, e quindi dovremmo avere un approccio che, non, che veda anche non solo una... Uh, una no, sempre dal buco della serratura, ma incominciamo di cominciare ad aprire quella porta o quella finestra e cominciare a capire tutti questi fattori come possono intervenire e unire i puntini per il miglioramento della qualità della vita e quindi per interpretare l'S drive. Ora io penso che un test S drive se fosse per me dovrebbe eh, valere eh, per, il, per eh, il cliente, il paziente, quello che volete. Eh, una veramente tanto, perché per avere tutte quelle informazioni in 12 minuti, non so quanti esami dovreste prescrivere o consigliare di fare, ma soprattutto poi bisogna vedere se quei dati che, che vi arrivano dopo quando vi arrivano. Prima di tutto, spesso arrivano dopo 15 giorni, un mese, o chissà, se poi quelli sono utili. Per intervenire nei problemi della persona. Sto parlando di prevenzione e supporto, non sto parlando di malattie, sono un'altra cosa. Eh? Però penso che sarete d'accordo con me: dovremmo spendere teste per capire i minerali, test per le vitamine, test per il microbioma, test per il sistema cardiocircolatorio e la lipidomica. E poi i test per l'impatto ambientale, chi ce l'ha? per capire se una persona è, ha una sensibilità chimica multipla, per capire se una persona è un elettrosensibile, per capire se una persona è intossicata, se è una persona è in acidosi, se ha un problema emozionale, se ha un sovraccarico eh, da magari è in stress ossidativo, se ha bisogno di antiossidanti. Come facciamo? Con quale strumento possiamo veramente valutare quella persona? In quanto tempo? Abbiamo uno strumento a disposizione che non sia S-Drive? Penso di no. Penso che questo sia uno strumento veramente unico al mondo. E dall'esperienza che abbiamo adesso, possiamo sicuramente affermare che è quasi diventato indispensabile perché lo usa tutti i giorni. E, eh, e allora, se partiamo da queste cose di cui ci siamo così interessati in, questo, in questi anni, in questi periodi, dalla carenza di ossigeno, a tutte le varie problematiche e le carenze che possono causare un problema alla salute delle persone, dovremmo incominciare a parlare anche di evitare i problemi. Quindi in questo strumento, se vogliamo fare veramente, una uh, non solo curare, ma anche prevenire, guidare, supportare, migliorare la salute delle cellule, perché poi... In realtà S-Drive ci permette di leggere quello che sta accadendo a livello intracellulare, a livello tessutale, cose che noi non potremo mai conoscere perché il sangue è una cosa e invece i tessuti e le cellule sono altre altre cose. Quindi ecco la grande capacità che ha S-Drive di leggere il problema. E quindi la medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa è proprio quello che ci permette di fare è s Non c'è un altro strumento che ci permette di fare questo oggi e conoscere questi fattori che possono intervenire sulla salute delle persone, incominciando, come sapete, da questi report straordinari che abbiamo, dal sistema immunitario, la rigenerazione delle cellule, e il sistema proprio per gli sportivi, eccetera, eccetera. Ora, eh, se noi vogliamo iniziare a a parlare di, di come interpretare S Drive, la linea guida dovrebbe essere eh, quella di vedere S Drive proprio come scritto, come loro ci spiegano, come una sorta di GPS che ci, ci, per, ci permette di prevenire piuttosto che curare. Chiaro che poi il medico lo utilizza anche per fare diagnosi, ma noi il nostro scopo è fare prevenzione, quindi capire se una persona è più sensibile o meno sensibile eh, a a certi fattori magari eh, prevenire le ricadute eh, sapete quanto questo può, eh, può essere utile possa essere utile sicuramente eh, nei, nei problemi eh, proprio attuali no virus post virus eccetera ma lo vedremo quindi il fatto che s drive sia uno strumento da utilizzare, un approccio multidisciplinare, in un approccio clinico integrato. Penso che sia un grande valore aggiunto per un professionista. E non sottovalutate questo test, questo test a pagina 31, che io dico fatevi delle fotocopie e magari del paziente o cliente che avete lì in sala d'attesa, gli fate fare questo questionario prima che entri a fare il test. Questo è uno strumento utilissimo per fare capire alla persona dove si trova e dove può andare. Dove si trova e dove può andare. Eh. Allora, iniziamo da, da questa pagina, molto semplice, poi lo vedrete anche in una, in, eh, con una visione, in dettagliata e più complicata come dico io oh. d'insieme sicuramente questa è una pagina 3 è la pagina riassuntiva dopo il report viene firmato come sapete dai medici responsabili del centro di elaborazione dati tra cui marcus tenton che ha creato questo report che ci dice seguite le priorità quindi vedete dove c'è il riepilogo, dove c'è sistema adrenergico, equilibrio microbico intestinale, sintesi proteica, metabolismo degli zuccheri. Poi focalizzatevi su queste cose, sul fatto che vi dice guarda caro professionista, il test S-Drive mi mette in evidenza che ti devi orientare su queste priorità la persona che hai davanti ti sta chiedendo di mettergli a posto il sistema dell'energico, l'equilibrio microbico intestinale, la sintesi corteica e il metabolismo di zucchero. Vi ripeto, queste sono le linee guida A, B, C che dovrebbero essere seguite per l'interpretazione di s -Drive. A sinistra vi dice perché. Dice perché sono in questa. Questo riepilogo mi sta indicando questa situazione, perché se voi andate a sinistra, vedete le priorità, andate a vedere le priorità. Al numero uno ci sono le sfide ambientali, con una P, vuol dire che questa è la priorità numero uno. Al numero due, vitamine, vedete, vitamine, priorità. Al numero tre, interferenze, tre interferenze, P. Al numero 4, acidi grassi essenziali, P, ancora una priorità. Al numero 5, minerali. Quindi, i fattori dove devo intervenire sono questi. Vedete che gli alimenti non glieli dà come priorità o problema per lui, però qui sotto c'è una tabella dove ti dice, guarda, se mangi questi cibi, eliminali. Se non li mangi, continuano a eliminarli. Cioè, se non li mangi, continuano a mangiarli. Eh, non è un test di allergia o intolleranza alimentare, eh? non c'entra assolutamente nulla. È comunque un test che vi dice l'incompatibilità delle persone con quei cibi. Sempre a pagina 3, sotto trovate questo riferimento. Sfide ambientali, quindi sostanze chimiche e idrocarburi, e chiedete sempre alla persona dove vive, dove lavora, dove dorme, se fuma, se c'è qualcuno che fuma intorno a lui, se ha respirato nel suo passato sostanze chimiche, perché comunque S-Drive tiene conto anche dell'accumulo. È un po' come quando trovate radiazioni. Fate ragionare la persona dove ha dormito, dove ha vissuto, anche prima di, magari di quella casa. Se lavora in uno scantinato, se vive eh, e dorme al primo piano nelle radiazioni, eh, vi sto dicendo. State attenti a, a se vivi in una casa o in una zona dove c'è tanto tufo, per esempio. Eh, questo è per il radon, eh, le radiazioni. Si ha fatto radiografie. Però qui è fondamentale proprio eh, tenere in considerazione la storia eh, dell'ambiente la storia, l'ambiente dove ha vissuto questa persona. Altra cosa fondamentale, quindi sostanze chimiche, che tipi di detersivi usa in casa. Se, eh, per esempio, ci sono dei bambini che gattonano eh, dopo che si è lavati, quello, hanno lavato con la varichina, con i detersivi, e dice, come mai questo è intossicato a sostanze chimiche? perché gattona dove... E poi queste sostanze si seccano e loro le respirano. O magari vivono in una zona altamente inquinata. Basta pensare ai disastri eh, che sappiamo, delle terre dei fuochi, a cominciare dalla Puglia, poi ce ne parlerà anche eh, Bartolomeo Allegrini. Vedete, poi al secondo posto, cosa ci sono? Le vitamine. Vedete, biotina, B12... Biotina, B12, B2, B3, guarda caso, sistema nervoso e metilazione. e, e, e Quindi, se voi andate sopra, sistema adrenergico, eh, guardate un po', metabolismo degli zuccheri, poi lo vedremo nei minerali. Comunque, vedete, Biotina, B12, B2, B3. Ecco, in questo caso, eh, poi dopo magari eh, approfondiremo negli altri report con i eh, casi clinici con eh, Bartolomeo ma fate sempre attenzione biotina eh, vitamina B12 vedete qui quando voi parlate di rimetilazione del DNA è fondamentale capire che questo ha un ruolo fondamentale non solo a livello di assimilazione a livello gastrointestinale, non le mangia, non le assimila, non le assorbe, eh, ne consuma troppo. Eh? Quindi il sistema nervoso sta soffrendo per quello. E vedete quanto danno a livello elettromagnetico che ha. Eppure le persone non ne tengono conto, anzi spesso non viene data abbastanza importanza ai danni da campi elettromagnetici che vengono fuori dalls drive ma è l'unico strumento che va a capire se quella persona è sensibile o no ai campi elettromagnetici. Non avete altro, i danni sono importantissimi. E poi l'avete eh, visto quel caso della bambina, si spiegherà, di Selene, con Bartolomeo Allegri. E vedete acido arachidonico, omega 3. Quindi ci sono delle carenze. Il dottor Marcus Tentus ci dice: Guarda, che se ci sono delle carenze, vuol dire che gliele devi dare. Ne ha bisogno. Naturalmente con delle priorità, non è che possiamo farlo uscire con 20 prodotti, eh, daremo dei prodotti eh, eh, prioritari, ferro, silicio, cromo e rame. Eh, non entro nel dettaglio, però vi do solo delle, delle indicazioni tecniche. Qui sono i casi vabbè, che aveva portato quattro allegrini. Ecco, detto questo, ricordate che questa. Dispensa, questa qui, è una dispensa molto utile che avete a disposizione, come si preleva ls S-Drive, qui è inutile che lo sapete benissimo, eh, come, si, come si crea un report, come si interpreta il report, guardate, vi dà tutti i passaggi, dal numero 1, 2, 3, tutti i passaggi, tutti. Di come interpretare l'S-drive e come utilizzare questo anche nella relazione con il vostro paziente. Qualche consiglio sulla dieta per chi è amante dell'acido, dell'equilibrio acido basico, del cibi acidi, eccetera. Quindi quello che ci permette vedi, di come comprendere le varie pagine in sintesi proteica, metabolismo di zuccheri, metabolismo di carboidrati, metabolismo di acidi grassi, l'equilibrio microbico intestinale, la disidratazione. Come incominciare, come abbiamo fatto noi, dalla pagina riassuntiva, dai cibi da eliminare o continuare a non mangiare? Eh, ma eh, le domande, come mai se io non li mangio vengono fuori? perché sono incompatibili. Quindi è meglio che non li mangi. Sono persone che non li mangiano perché proprio non gli piacciono quei cibi. E già lo sanno da soli. Quindi non c'è da stupirci. Eh, ma io non li mangio. Se non li mangi, li togli. Eh, non, non li mangi, insomma, continuano a mangiarli. Se li mangi, li togli. Finito. Eh? Poi ognuno farà la sua valutazione. E in questo caso, ancora, vedete, vi spiega come interpretare il report, se voi seguite passo passo queste proprio indicazioni, voi arrivate a interpretare, io penso che di non essere, di avere tutta quella o di essere uno scienziato o un, un medico, non so nessuno io, però ho ascoltato i consigli di Marcus, di Bartolomeo Legrini, e di quelli che hanno utilizzato s -Drive. in questi anni, ho avuto l'onore e l'opportunità di organizzare tantissimi congressi e la prima cosa che faccio mi metto in prima fila ad ascoltare e ho cominciato a capire come, come poter unire i puntini. E ora sono qua a condividere quello che mi hanno insegnato loro, a cominciare da Carlo Sorosco sette anni fa. E poi Jan che ha creato questo straordinario strumento poi Marco Stent poi Esteban Peiro eccetera eccetera e qui vi dice proprio anche in base a come vi evidenzia i vari eh, le varie fette eh, e come le, le, le colora vi dice come intervenire quindi questo documento proprio Seguitelo, pari passo, leggetelo, magari uno, due, tre volte. Io ormai l'ho consumato, sono, fumato, sono consumato le dita de, de, dell'indice per schiacciare e leggere queste pagine. Eh, ecco, e poi ci sono le varie pagine dei sistemi. No? Il sistema immunitario, il sistema eh, gastrointestinale, il sistema cardiocircolatorio. Come... Si lavora, si lavora guardando la pagina, guardando il totale. Vedete il totale qui in questo caso è 70, in basso a destra. Allora, innanzitutto una persona in buona, perfetta salute, ne ho trovate pochissime ma lo trovate, eh, tra 1 e 19 dovrebbe stare come punteggio. E, e come si valuta questa pagina? Guardando i numeri che sono nella colonna dove c'è la somma, sopra a 70, il 6, 5, il 14, 22, 0, 5, 9, 4, 5, andando a vedere i punteggi più alti. In questo caso, vedete, c'è il sistema cardiovascolare, il sistema energetico, l'idratazione, quindi i sistemi di supporto, che è 22 l'altro è l'impatto ambientale vedete quello in rosso è 14 un altro numero che vi richiede attenzione è il sistema antiossidante 9 e poi eh, sotto 6 e gli altri riferimento quindi voi focalizzatevi sempre sui numeri più più più alti lì dovete lavorare poi vedete ci sono anche funghi quindi c'è una fermentazione c'è una candida c'è un metabolismo infatti vi ricordate il metabolismo degli zuccheri, mancava il cromo, eccetera, eccetera, la B12, la produzione di energia? Ebbene, eh, c'è una fermentazione. Quindi la pagina sistema immunitario, andate a vedere il punteggio massimo e andate a lavorare sui numeri più alti eh, in quelle zone. La pagina sistema cardiocircolatorio, stessa cosa. Conteggio quant'è? Più 7. Eh, vuol dire che dovete supportarlo, questo sistema microcircolatorio. No? Quanti casi, magari il dottor Bartolo Mergerini ha detto eh, che aveva il microcircolo, in, in, uh, aveva problemi al microcircolo e aveva le gambe gonfie. Non eh, C'è solo un problema cardiovascolare, sempre solo un problema cuore. Qui parla il sistema circolatorio. Quindi ci può essere un problema anche a livello del microcircolo. E ricordate, con questo, con questo riferimento e questi, questi dati, siamo arrivati a capire anche certi problemi di omocisteina alta o di mthfr. E poi ogni sostanza ha un'azione specifica. Vitamine vuol dire che vitamine non le possiamo fare a meno. Non è che ha le vitamine. Se gli dice che gli mancano le vitamine, vuol dire che ne ha bisogno, le sta consumando. Perché gli mancano queste vitamine? Perché gli mancano questi acidi grassi essenziali? Perché gli manca il sistema antiossidante? Perché ha una carenza di aminoacidi specifici, magari che vi possono dare dei riferimenti, come ci ha insegnato no? eh, eh, chi utilizza S-Drive da tempo, citrullina, intestino, no? eh, tirosina, magari... Darsi, fa venire in mente il metabolismo della tiroide, come lo iodio vi può far venire in mente il metabolismo del, del, del, della tiroide, come il litio vi fa venire magari problemi a livello cerebrale, come la glutamina e l'istidina vi possono far venire in mente eh, problemi di intestino permeabile, eccetera. eccetera. E poi attenzione, è qui che vi dovete focalizzare, perché S-Driver vi permette di capire... Probabilmente che se iniziate a togliere avete più risultati che dare, che riempire. A volte, no? come dice, prima di tutto depura l'organismo, una depurazione profonda dell'organismo. Ma se questa persona è intossicata da metalli tossici, da sostanze chimiche, da radiazioni, da campi elettromagnetici, come può funzionare bene? Quindi, prima di tutto, pulire, disintossicare, drenare, eh? rigenerare, riattivare. E poi tutto il discorso gastrointestinale. Adesso poi magari il dottor Bartolome Grini entrerà nello specifico di come interpretare questi segnali. Perché poi S-Drive ci dà dei segnali eh? che noi poi possiamo eh, sicuramente utilizzare a favore e interpretare in maniera opportuna. Mi raccomando, non sottovalutate l'impatto dei danni da campi elettromagnetici. È l'unico strumento che vi permette di questa sensibilità, di capire se una persona dorme col cellulare sopra il cuscino, sotto il cuscino, vicino a al comodino, se lo tiene nella stanza dove dorme, se ha il wifi acceso, se utilizza troppo il computer, eh, eccetera, eccetera. E proteggeteli. Eh? La smart card è il top. Ehm, e poi alimenti che non sono allergie, leggetela, questa parte è fondamentale. Eh? Adesso qui proprio una cosa di base che potete leggervi anche voi, compreso come eliminare gli additivi, eh? se si fa troppe tinte, se usa farmaci, se è intossicato da farmaci, se... Eh, Insomma, mangia sostanze, cibo spazzatura, eh, eccetera, eccetera. Poi, come sapete, a pagina 28 ci sono i link per andare a vedere le fonti che stanno intossicando quella persona, lo vediamo dopo. E poi i nutrienti fondamentali, le sfide ambientali. Questo, comunque, è inutile che lo guardiamo. Ve lo mando, ve lo rimando. Chi non ce l'ha me lo chiede, eh. Perché il nostro obiettivo è rigenerare e riprogrammare le cellule in maniera sana. Ricordate che ci sono tutte le certificazioni. Ora vi chiedo una cosa. Vi voglio uh, svelare un segreto, però mi dovete fare una... Una promessa. Quello che vi farò vedere non può essere divulgato a nessuno. Vi chiedo uh, la cortesia di um, chiudere qualsiasi cellulare che avete in registrazione. Ma questo deve essere una promessa, perché se c'è un cellulare che avete, eh, avete registrato, quello che io vi faccio vedere, vi vengo a prendere io a casa, ve lo dico, eh. quindi eh, che sia eh, promesso. È promesso sì o no? Ok. vi dono qualcosa di veramente importante. Naturalmente è in inglese, però si capisce benissimo. Eh? C'è anche il sottotitolo in italiano. Allora... Quello che io vi faccio vedere è perché eh, quando ho iniziato con S-Drive che avevo praticamente un bel po' di persone contro, eh, non volevo utilizzare questi strumenti.